Zombie apocalypse allora ciao ragazze ciao a tutte e a tutti come state spero bene allora nuovo video che è criccio anche oggi perché anche a me vi vado a fare video cricci anche, anche oggi quindi nulla spero che state bene e questo video stavolta è sempre col telefono Xiaomi mi 11 light ehm... È fatto in 4K, quindi spero si veda bene, spero che vi possa piacere a tutti allora, um, comincio col dirvi che eh, appena potrò farò altri video così video che, che riceverà video vlog non so cosa metterò, cosa includerò nel video ma al momento questo è un video di prova, non so cosa ne possa uscire ma ci voglio provare a fare questi video così allora ovviamente il video è in, con la telecamera posteriore perché quello di davanti non si vede il massimo del massimo e ho capito che volete la qualità non solo del contenuto ma che cercate la qualità nei miei video quindi <coughs> scusate quindi va bene così io vi aiuto a vedere meglio i miei video basta che siano di qualità e cosa dire? oggi innanzitutto eh, sono contenta che finalmente sto tornando eh, a fare questi video un po' che che si vedono bene non dico che siano chissà che video ma almeno che si capisca bene cosa dico cosa mostro e via discorrendo ehm, allora mh, comincio col dirvi che da qui in avanti vedrete altri video eh, non solo che chiedici, ma video di pulizia video di skincare, skin care make up voi dite ma non ne fai più make up Sì, make up ne farò, ne farò ma um, con la premessa che non so quando comincerò a partire a fare video make up a partire nel senso vero che eh, non so quando riuscirò perché mi devo organizzare e organizzare non è semplice perché tutte le volte che mi organizzo eh, succede un patatrack che o eh, vengo chiamata a uscire, vabbè non dico per fare la spesa ma per fare delle altre cose questioni personali nel senso eh, appuntamenti medici, ma vabbè le, questa è la vita reale ragazze quando non sto bene bisogna andare o dal medico o andare a fisioterapia perché eh, no, non è a pagamento, è gratuita, la faccio anche in casa tante volte, ma devo prendere appuntamento perché tra poco me, mi tocca la fisioterapia perché ho la schiena non è messa benissimo, mi fa anche male, oggi mi fa male cane, ma per fortuna come vedete sono seduta con la schiena attaccata a questa parte qua, alla, allo schienale della mia sedia, quindi non sto bene, però non sto neanche a malaccio solo che devo stare attenta scusate la mia voce rauca ma è da prima che sto parlando eh, per facendo, facendo video e mi sto dando via la voce ma vabbè, quello, sono piccoli particolari non ci facciamo caso anche se è impossibile non farci caso perché anche senza fare video parlo con mia nonna poi parlo per, al telefono con, mh, con altri amici miei quindi vabbè nulla e vi stavo dicendo devo fare fisioterapia devo prendere appuntamento per altre cose mie che adesso non sto qua a rivelarvi <coughs> e poi devo anche prendere appuntamento dal dentista quindi vabbè prenderò un sacco di appuntamenti quindi non è semplice la cosa e niente e quindi non so neanche io quando finirà tutta questa sua parte dei medici ma vabbè dettagli no comment ma vi giuro che il make up se riesco lo realizzerò almeno uno o due make up a settimana make -up, non chiamo make up tutorial perché ripeto non voglio insegnare nulla a nessuno voglio solamente divertirmi con voi a sperimentare un make up look facile da realizzare non dico proprio una cosa eccessiva ma una cosa portabile per tutti io non sono una make up artist, non lo sarò mai Tanto meno mi interessa esserlo, ma mi interessa almeno portarvi con me nel mio mondo make up, come vuol dire. Cioè, a me piace parlare di trucco, no? piace truccarmi con voi e perché non parlare di make-up e farvi un trucco con me? Ok, va bene, ah, poi farò make-up tutorial che poi io, ripeto, per me non è make-up tutorial, ma è un semplice, um, come dire... Mi preparo con voi, semplice, semplice così si muore ragazze. Se, se sentite rumori, non sono io, ma è giù che c'è mia zia che sta urlando. Non so come, con, come cosa. Vabbè, dettagli e nulla, eh, quindi se sentite voci, io metterò musica o qualcosa. Ma è inevitabile, ragazzi Quando eh, vabbè, non voglio mettere bocca perché poi ogni volta, eh, per carità, no comment e nulla uh, mh, dunque sì lo so se mi trovate irritata è per questo perché c'è da prima una discussione in corso che non viene bene a nessuno ma non è in casa mia è sotto casa mia e si sente da qua su capirete bene mamma mia per carità di Dio adesso non voglio mettervi alla, alla, alla, alla eh, non voglio mettere alla di nessuno nulla di chi vabbè niente comunque voi vi raccontatemi voi sotto i commenti come state come avete trascorso le vacanze e natalizie e non solo Befano e via discorrendo perché da quando mi sono truccata l'altro giorno ho notato che non ho, non ho chiesto a tutti voi e a tutte voi come avete trascorso la le vacanze natalizie e capodanno via discorrendo come vi siete come vi siete preparate per Natale, anche se oramai ci stiamo vedendo nel prossimo anno in questo video, nel 2022, che si spera è meglio, ma c'è poco, vabbè. No commenti, perché anche il 22 speriamo che sia bene, perché non è il massimo, neanche per me il 2022, per me è cominciato un po' maluccio, ma vabbè, lasciamo perdere che è meglio, non so perché, ma c'è qualcosa che mi è cominciato storto. Poi direte, sei fissata a qualcosa che sappiamo già noi? No, non è solo quello, è il fatto che mio nonna pensa sempre sta cosa, che migliorerà tutto, che faremo i vaccini, quello e quell'altro, la gente è un po' fissata perché non si vuole vaccinare, c'ha paura, poi è... bisogna qua, bisogna là, è... perché altrimenti vabbè, non voglio mettere bocca sui vaccini perché... Allora, prima di tutto, ognuno ha il, come dire, ha il proprio modo di pensare ed agire. E io non voglio mettere bocca, però mia nonna la pensa diversamente a me e quindi non commente. Niente ragazzi, questo è un video di prova, io vi ho detto tutto, vi ho parlato un po' del, del, del, del nulla, ma almeno vi ho fatto un po' di compagnia. Vi ho fatto un po' un video così, a così. Accacciamento, come su so dire, non si può dire, ma io lo dico lo stesso, così alla è è la cavolo di cane. Ma spero che vi abbia fatto un po' di compagnia. Era un po' un video confusionario, però.